Ciao bambini! Oggi parliamo di CQ Ricordate? La Q è una lettera timidissima Vuole sempre stare insieme a U e si lascia avvicinare solo dalle vocali formando le sillabe qua, que, qui, quo È così timida che diventa doppia solo nella parola soquadro in tutte le altre parole in cui sembra doppia, in realtà si fa aiutare dalla C, CQ. Troviamo il suono CQ nelle parole legate ad acqua e acquisto. Avremo quindi i nomi acquario, acquerelli, Acquedotto Acquazzone Acquaio Acquitrino Subacqueo Ma anche acquolina, quando vedo qualcosa di buono da mangiare Acquerugiola, una pioggia leggera acquavite, un forte liquore e acquaragia la sostanza che si usa per pulire i pennelli giusto! c'è anche acqua marina. ci sono poi le azioni legate all'acqua annacquare, sciacquare, risciacquare e quelle legate ad acquisto acquistare, acquisire, riacquistare vogliono CQ anche le azioni tacere, nascere, piacere, giacere quando sono successe in un passato lontanissimo per esempio quando nacque la principessa Aurora a tutte le fate piacque farle un dono purtroppo neppure la strega Acque. e fu così che la bella addormentata giacque nel sonno per cento anni poi arrivò la maestra e la svegliò e, e ma maestra! su come siete precisini poi arrivò il principe e la svegliò Insieme acquistarono un castello color verde acqua e vissero per sempre felici e contenti. Scommetto che avete già imparato favolosamente la regola per acqua e acquisto CQ.